Si chiama texting anxiety. È l'ansia dell'essere appesa a uno smartphone che può diventare un vero disagio. È l'ansia del ha visualizzato e non risponde. Il messaggio è stato cancellato. Chissà cosa conteneva. È l'ansia che pervade tutto il tuo corpo e la tua mente. Mentre ti struggi in attesa di una risposta che arriverà. Forse, chi lo sa, solo in formato virtuale. L'ansia che provi si riflette nella tua vita vera. Non capisci perché succede. Scegliere di sapere o di non sapere. In fondo è solo un messaggio. Ma perché farsi tante domande? E se decideste di sapere... Se siete arrivati fino a qui vuol dire che siete delle persone molto curiose per cui io vi faccio vedere l'applicazione e voi scegliete se installarla. L'applicazione che vi segnalo oggi si chiama WAMR è un'applicazione che trovate direttamente nel play store dopo che l'avete installata andiamolo ad aprire. Vi troverete davanti a una schermata simile a Whatsapp quindi nelle tre stanghette andiamo ad aprire e vi trovate le app che potete monitorare Whatsapp, Instagram, Youtube e molte altre Telegram viene segnalato ma probabilmente c'è qualche problema per cui andiamo a fare una prova subito ah mi raccomando eh, lo schermo deve essere spento se rimane acceso voi non riceverete la notifica cancellata ok abbiamo ricevuto la notifica e adesso verrà cancellata noi andiamo ad aprire vedete questo messaggio è stato cancellato quindi entriamo su WamR, apriamo la chat e nella parte rossa troveremo la scritta che è stata cancellata le parti bianche sono rimaste in memoria quindi non sono state cancellate ma le parti rosse sono stati cancellati, però questa applicazione li ha recuperati. E questo vale anche per i messaggi vocali e la galleria foto, mandate e video. Nel tasto centrale troverete il tutto. E adesso che sapete questo, cosa ne farete di questa applicazione? Esattamente, potete scegliere. Scegliere di sapere o non sapere. Ma anche no. Perché la consapevolezza di non sapere è un invito a conoscere, per imparare, per andare oltre quel mondo ordinario del conosciuto. Perché sapere di non sapere farà di te un essere umano migliore.